Il rap, ha detto David Byrne, leader del gruppo americano di avant-garde rock Talking Heads, è la CNN dei poveri. È un'affermazione importante e significativa perché ci fa comprendere quanto il rap non sia soltanto una musica, ma sia in realtà, e forse l'aspetto ancora più importante del fatto strettamente artistico, una forma importante di comunicazione, uno strumento di comunicazione a disposizione di chi altri non ne ha. I Public Enemy, gruppo centrale della scena del rap americano degli anni 90, gruppo socialmente impegnato, politicamente rilevante, hanno detto una volta che la loro musica, il rap è una stazione radio alternativa. Ecco che il tema quindi del, dell'essere un media ritorna sempre nella storia dell'hip hop e lo è ancora oggi in maniera molto forte. Il rap a parola, il rap è comunicazione, e narrazione, e con un maestro del rap come forma di narrazione parleremo il 14 giugno all'interno della rassegna politicamente scorretto. Questo maestro è Murubutu.